in questo video voglio presentarti Random Test. Ma mm, di che cosa si tratta? Random Test è un'applicazione gratuita creata da Samuele Pilleri e Valentino Giudice, due simpaticoni che sono anche compagni di classe. Il suo unico scopo è quello di generare i sorteggi per i turni delle interazioni scolastiche, senza nessuna possibilità di barare. I sorteggi generati, infatti, rimarranno visibili e non vi sarà nessuna possibilità di offuscarli. Il risultato del sorteggio, inoltre, viene automaticamente ed immediatamente inviato a tutti i membri della classe via email. Tuttavia è consentito, sempre in modo sicuro, effettuare scambi legittimi. Il funzionamento di questa applicazione è semplice e iniziare ad usare Random Test richiede solamente due passaggi. Numero 1. Tutti i membri della classe devono registrarsi. Gratuitamente. Numero 2. Un singolo alunno deve inviare una richiesta per aggiungere la classe all'applicazione. Appena la richiesta sarà approvata, sarà possibile per chi l'ha inviata invitare i propri compagni alla classe appena creata ed iniziare subito a generare sorteggi. Allora che cosa aspetti? Registrati a Random Test ora e risolvi in modo Definitivo qualsiasi inutile e noiosa polemica sui sorteggi nella tua classe.